Cosa, del budget della, e della gestione amministrativa e contabile del progetto stesso, ma prima eh, volevo appunto parlarvi del, del partenariato, cioè dell'importanza del partenariato e dell'importanza anche di fare eh, una matrice legata ai portatori di interesse che abbia un senso. Perché? Perché comunque anche in questo caso, cioè il partenariato è fondamentale perché il valutatore quando valuta il progetto va comunque a vedere intanto la, se i paesi, diciamo, se la distribuzione è mh, equilibrata. Un, un progetto che sia sbilanciato, eh, un progetto europeo che sia sbilanciato a livello italiano, quindi abbia più partner, partner italiani, io sono capofila italiano, è un progetto che difficilmente poi viene finanziato, perché il valutatore si accorge subito che è sbilanciato dalla parte italiana. Quindi è, ehm, la prima cosa che si deve fare quando si pensa proprio a un progetto è andare a pensare come distribuirmi, se lo presento proprio direttamente alla Commissione europea, come distribuire il partenariato. Un'altra cosa che devo eh, assolutamente considerare quando vado a individuare i partner è, è la loro esperienza. Perché se è vero che io voglio fare il coordinatore, eh, è importante però eh, far sì che eh, i partner abbiano comunque un'esperienza un o quantomeno. vi ho detto una delle prime volte eh, che, che appunto mh, ci siamo visti qui online, che eh, un aspetto molto importante che viene considerato è la partecipazione all'interno dei nostri progetti di paesi che eh, ancora... So, o sono in fase di preadesione oppure sono paesi che ehm, hanno su, sulla tematica hanno poca esperienza, quindi il fatto comunque di inserirla all'interno di, di un progetto viene eh, mh, assolutamente considerato positivamente no? dai, da, dai valutatori. Però eh, dall'altro lato il fatto di mettere troppi paesi che non hanno ehm, esperienza ovviamente mi eh, espone a seri rischi, perché gestire poi un progetto lo vedremo, lo vedremo, è, è assolutamente difficile. Quindi eh, il buon equilibrio lo si ha nel momento in cui ho una, una sorta di eh, partenariato composto da, da, da, paesi, da, da partner forti, nel senso forti, nel che hanno già esperienza in materia comunitaria, in materia europea e partner che invece si accingono ora no? Ad avere, a progettare. Inoltre, un'altra esperienza importante: eh, cioè un'altra un caratteristica importante che il mio partner deve avere è indubbiamente quella di ehm, essere eh, propositivo e mh, fin da subito propositivo e avere essere abbastanza brillante nel partecipare al, al progetto stesso quando io ho preparato perché cosa succede quando ho preparato il mio quadro logico io cosa faccio lo prendo e mh, comincio a ehm, prendere contatto con quelli che diventeranno i miei partner quindi mostro loro quella che è la mia idea progettuale e da loro ricevo ovviamente degli input eh, e questi input devono essere degli input eh, attivi, perché se, ehm, e questo mi accorgo subito se il partner è attivo o no, perché nel momento in cui io farò sessioni, eh, normalmente si fanno tante sessioni online, no, di confronto sulle, sul quadro logico e sulle attività che io ho individuato, sui risultati, sugli obiettivi che voglio conseguire. Nel momento in cui io vado a eh, interagire con questi partner e eh, ho dei partner che non, eh, non hanno idee, comunque eh, tengono a, eh, a non proporre nulla, è meglio eh, non coinvolgerli fin da subito. Perché altrimenti, cosa succede? Succede che se io mh, decido appunto di, comunque di coinvolgere questi partner eh, poco attivi. Poi, durante il progetto, eh, mi renderò conto che dovrò fare quasi tutto io, nel senso che comunque questi sono partner che eh, hanno bisogno poi di essere continuamente stimolati e guidati. E, e, e questa cosa ovviamente affatica tantissimo il coordinatore. Un altro eh, aspetto che bisogna considerare quando si scelgono i partner appunto è l'affidabilità e questo mh, nel senso che lo, lo capiamo se il partner è, è intenzionato veramente a partecipare oppure no. Perché cosa può succedere? Se eh, notiamo che il partner fa fin da subito fatica un po' a seguirci e non è del tutto eh, convinto del, di partecipare è meglio lasciar perdere perché poi il partner partecipa e mh, comincia, eh, noi cominciamo diciamo, a dargli una quota di, di, di finanziamento e eh, il partner non fa nulla, quindi non, non, non mette in atto le, le attività, eh, eh, succede che al primo al momento in cui faccio il punto della situazione, io a questo partner eh, devo praticamente escluderlo, oppure può succedere che un partner stesso, visto che non era tanto convinto, il partner decide di ritirarsi dal progetto e questo implica una serie di conseguenze di natura amministrativa molto pesanti, perché comunque mh, io, ho già io ho già consegnato il finanziamento dell'Unione Europea, quindi devo recuperare questo, questo denaro, e vi assicuro che non è assolutamente semplice. È un qualcosa, appunto, da, assolutamente da evitare: per questo vi dico quando si individuano i partner, fare subito una considerazione molto precisa di chi eh, è. Cioè, dobbiamo assolutamente fare in modo di avere contatti eh, frequenti, frequentissimi, soprattutto nelle prime settimane in cui andiamo a scrivere l'application form, perché se ci rendiamo conto che i partner non sono sul pezzo, meglio lasciarli perdere. Ma dal punto di vista diciamo, più tecnico, più formale, eh, che, che tipologie di partnership abbiamo? Abbiamo una partnership orizzontale e una partnership di tipo verticale. La partnership orizzontale è mh, costituita da dei partner che eh, svolgono praticamente la stessa attività ma, ma le individuo in aree diverse, quella verticale invece è quella che praticamente io vado a individuare nella mia stessa area di provenienza. E ehm, Quindi vuol dire che, mh, facciamo un esempio, se io decido di presentare questo mio progetto legato alla biblioteca, quindi al fatto di incrementare l'utenza della, della mia biblioteca e lo voglio presentare all'interno di, eh, di un programma europeo, quindi ehm, i, non è il FAMI eh, finanziato dal, dal Ministero come quello che vi ho fatto vedere io la volta scorsa, ma un FAMI che si chiama AMIF, in, in, in, la commissione l'ha chiamato AMIF, questo è sempre lo stesso programma, quindi il fondo, il fondo è quello, cioè il fondo migrazione, accoglienza e integrazione, però eh, lo fa eh, asilo, scusi, eh, scusate, eh, il fondo eh, non accoglienza ma eh, asilo e integrazione e lo farò però eh, all'interno della commissione europea quindi individuo dei partner europei significa che io a livello d'italia avrò comunque dei partner locali eh, visto che eh, non, lo, non voglio sbilanciarlo troppo mi troverò comunque nel mio partenariato eh, io stesso che sono comunque un, un ente locale mh, e gestisco la biblioteca quindi civica e eh, andrò a collaborare con eh, per esempio un'università un che ehm, sta facendo degli studi sul, sulla formazione sia degli operatori che degli studenti e con un'associazione del terzo settore molto attiva nel mio quartiere che sta lavorando su famiglie ehm, che si sono trasferite da poco eh, nella, nella città e che quindi hanno difficoltà di integrarsi. Questo è il mio partenariato verticale. Per avere un equilibrio, per far sì che il partenariato sia equilibrato, significa che all'interno degli altri paesi europei io andrò a chiedere un partenariato molto simile, perché mh, per essere equilibrato, se faccio partecipare per dire eh, l'Inghilterra, no, già adesso è un po' più di problematica farla partecipare perché ci sono più dei vincoli, quindi non è un bel esempio, scusate. Eh, per esempio, non so, decido di far partecipare la, la Germania, che comunque anche lei si trova ad affrontare un discorso legato al, a, ai, ai neo-residenti che provengono dalla Turchia. Eh, andrò a lavorare quindi con, ehm, con un'amministrazione pubblica che l'amministrazione pubblica de, tedesca avrà comunque, di una città tedesca, avrà eh, come partenariato verticale a sua volta una, normalmente un'associazione o ehm, un centro di, di formazione, in modo tale in questo modo diciamo io sto in pratica mh, creando un equilibrio no? tra il... Mh, il mio partenariato e non lo sto sbilanciando. Altrimenti se io decido di avere più partner italiani e invece eh, vado a inserire nel mio partenariato la Grecia, la Spagna e la Germania, e eh, a loro chiedo soltanto di partecipare o come amministrazione pubblica o come terzo settore, sto eh, sbilanciando dalla parte italiana. Okay? Dunque, poi che tipologie di, parte, di partner esistono? Allora, intanto eh, quando parliamo di partenariato, parliamo eh, intanto all'interno di, eh, di, di un progetto, io ho che cosa? Un capofila, no? il coordinatore del progetto. Il capofila che appunto eh, è quello che poi, e lo vedremo dopo risponde eh, dal punto di vista amministrativo e eh, anche legale eh, delle, dei finanziamenti che vengono erogati quindi, e rappresenta il partenariato. Dopodiché ho i, pa i miei partner, partner 1, eh, partner 2, partner 3, che vengono praticamente, provengono dal eh, da, da minimo, tre paesi, normalmente minimo tre paesi europei però ci sono altre tipologie di partenariato che si possono strutturare. Il primo è il subappaltante, abbiamo visto l'altra volta che è una, il subappalto è una categoria di spesa all'interno del budget, il subappaltante è colui il quale eh, va a eh, effettuare, a svolgere diciamo, un'attività che, eh, che io non, non riesco a svolgere. Quindi è, quando, eh, è colui qua, al quale viene affidata questa attività eh, perché appunto io non ho nessuno tra i miei partner che possa eh, eseguirla. Eh, abbiamo detto che il subappaltante ha comunque un limite percentuale perché il subappalto normalmente non deve superare il eh, 20% del costo totale del progetto. Quindi eh, il subappaltante può essere inserito, o uh, può essere considerato part, diciamo, del ve l'ho indicato come parte del partenariato perché comunque è un soggetto. Di fatto il subappaltante è una voce di, di spesa, no? è, un, è, un, è un qualcuno che noi andiamo a pagare che poi ci emetterà fattura, mentre un altro partner. Mh, che, che non andrà ad emettere fattura, ma anzi andrà a finanziare il mio progetto, è il partner eh, sponsor. Nei progetti europei viene molto ben vista la figura appunto, di sponsor: che eh, vanno, vanno ad arricchire da un lato il partenariato e dall'altro comunque eh, ci portano, cioè portano al progetto dei finanziamenti perché sponsorizzano alcune azioni. E questo ovviamente è un altro aspetto che dobbiamo tener conto quando andiamo a formulare il nostro budget di progetto perché una quota verrà appunto eh, finanziata tramite questi sponsor. E poi abbiamo il cosiddetto partner associato o partner silente. Chi è il partner associato? Il partner associato è colui il quale non riceve alcun finanziamento e non eroga alcun finanziamento, però ehm, è associato perché partecipa ad alcune azioni e, mh, e può eh, contribuire in maniera positiva al nostro progetto. Nel nostro caso vi avevo parlato di partner associato quando eh, vi ho citato il discorso legato alle aziende che ci serviranno poi per andare a raggiungere l'obiettivo generale di aumento dell'occupazione giovanile. Le aziende, eh, alcune aziende, mh, una o due aziende possono diventare eh, nel progetto appunto che andremo, che, che stiamo sviluppando, eh, dei partner associati, quindi il partner associato cosa fa eh, all'interno diciamo, del partenariato? L lo appoggia, cioè appoggia il progetto quindi e, ehm, è il colui il quale è, è, partecipa anche a dei momenti eh, di, ehm, di monitoraggio del progetto oppure degli eventi che eh, si fanno all'interno del progetto e nei quali c'è modo di raccontare a quel, al partner eh, associato quali sono stati i risultati finora conseguiti. In questo modo eh, si, eh, si aggancia diciamo, questo partner che viene di volta in volta sempre informato sull'andamento del progetto ed è diciamo, molto utile perché comunque mh, il fatto di avere fin da subito delle aziende all'interno di un partenariato pur non percependo alcun finanziamento è, è assolutamente positivo. Eh, voi vi chiederete, sì però che vantaggio ha comunque il partner associato visto che il finanziamento non lo prende. In questo caso il, ehm, il vantaggio è indubbiamente legato mh, al... Ehm, alla pubblicità, al, al fatto che il suo nome comunque venga, venga conosciuto in un ambito europeo o, o, o ministeriale nel nostro caso. Comunque eh, tutti i prodotti che noi andremo, cioè gli output di progetto, sono output che poi eh, vengono utilizzati per fare una campagna di promozione e di disseminazione di, dei risultati anche a livello europeo. Quindi eh, per un'azienda è comunque importante farsi conoscere quindi la, indubbiamente il ritorno uh, ce l'ha in questo senso. E poi dall'altro, eh, in un progetto tipo il nostro, il partner associato ha la possibilità comunque di eh, monitorare eh, la formazione da parte di questi giovani, quindi di anche costruire insieme ai formatori una uh, formazione che consenta poi di assumere dei giovani che siano formati così come li vuole lui. Quindi ha un, ha un doppio vantaggio. Ehm, pur non, non ricevendo eh, alcun finanziamento da parte dell'Unione Europea. Questo file che, vi ho, che ho costruito è proprio è la, VBS, è la VBS del mio progetto, nel senso che mh, è la rappresentazione eh, su un file Excel di quello che abbiamo tracciato nella matrice del quadro logico. Quindi qui cosa faccio? Riprendo praticamente i miei pacchetti di lavoro che sono legati appunto eh, alle attività mh, che abbiamo visto dal, dal, dall'altra parte, vale a dire eh, la, la gestione amministrativa, la formazione degli utenti, degli operatori, eh, le, WP, le Work Package 1, la campagna raccolta fondi, gli accordi con altre biblioteche straniere, l'interazione tra gli utenti e infine la promozione e disseminazione dei risultati. Qui ho spalmato praticamente, ho riportato quelle che sono le macro attività, quindi che, la mia WBS e eh, che eh, appunto, raggruppa le macro attività, dopodiché, per ogni macroattività io devo andare a individuare quelle che sono le sottoattività. Quindi, come faccio? Parto praticamente dalla prima VP, quindi la VP0 normalmente, che è la gestione amministrativa e rendicontativa del progetto, e qui vado a individuare le sottoattività legate a questa VP. Quindi ho il coordinamento, il, lo start up del progetto, il monitoraggio, l'elaborazione del piano delle attività del progetto e la valutazione. E se io non, non vado a spacchettarle non riesco poi a costruire il budget di progetto, perché se io dico gestione amministrativa e eh, gli assegno Mm, soltanto la percentuale così come abbiamo fatto eh, nella costruzione della matrice del quadro logico non riesco a fare il budget analitico per questo motivo invece ehm, spacchettandolo io ho la possibilità di vedere da quale attività è composto la mia eh, macro attività e soprattutto vi ricordate la volta scorsa che abbiamo fatto praticamente la costruzione delle della sequenze eh, legate alle attività e soprattutto abbiamo individuato chi fa cosa riferito a un esempio molto semplice che è appunto gli spaghetti con il sugo. No? In questo caso invece non parliamo più di spaghetti con il sugo ma parliamo proprio di, di un progetto in cui eh, facendo e spacchettando la WP eh, per sottoattività io vado a individuare intanto chi è il coordinatore del, dell'attività stessa. E chi partecipa a cosa, quindi ammettiamo che parto con la gestione amministrativa, la gestione amministrativa normalmente in, in tutti i progetti europei, è, eh, ma non solo europei, è, è spetta al coordinatore, quindi il coordinatore mh, ha la responsabilità legata alla gestione amministrativa, quindi eh, ha la responsabilità legata al coordinamento, allo start up, al monitoraggio, all'elaborazione del piano delle attività e della valutazione. Attenzione però, il fatto di avere la responsabilità amministrativa significa che quando io faccio praticamente il monitoraggio sono io che coordino gli altri partner in questa attività però di fatto eh, ogni, a ogni partner io consegnerò questo file Excel, anzi questo file Excel viene compilato insieme ai partner, perché vi ho detto prima, io parto dalla matrice del quadro logico, eh, ma adesso va, faccio, sto facendo le sottoattività, e ogni, a ogni partner sarà chiesto poi di andare a redigere il suo budget di riferimento, perché comunque se è vero che io sono coordinatore di questa azione, vorrà dire che io nell'azione 1 che è legata al coordinamento metterò più ore perché comunque avendo la gestione amministrativa anche degli altri partner e di tutto il partenariato io dovrò mettere più personale a disposizione per fare quell'attività e quindi avrò bisogno di più personale di più ore di più budget ciò non toglie che però anche agli altri partner dovrò lasciare un budget, cioè tutti i partner dovranno mettere un budget sulla gestione amministrativa, quindi dovranno individuare tot persone che faranno quell'attività lì, ok? Idem per quanto riguarda lo startup, start nello startup anche loro metteranno un tot di, eh, di tempo legato, vabbè il tempo poi, poi ne parliamo dopo, però scusate. È un tot di personale, che, cioè un, una persona che si occuperà appunto dello startup del progetto. Oppure posso anche decidere che lo startup up, eh, non voglio che sia, insieme ai partner ovviamente lo decido, che gli altri partner mh, effettuino l'attività di startup startup significa andare a organizzare per esempio il kick off meeting, quindi eh, ogni progetto europeo, ha, ehm, ogni, anche progetto nazionale, ha ovviamente una riunione all'inizio progetto in cui presenta, viene presentato il progetto, si decidono e si riguardano le tempistiche e ehm, si, si, presenta, si presentano i documenti amministrativi ufficiali e, ehm, e si, ehm, si, presenta, uh, si riguardano praticamente i gli obiettivi e i risultati da conseguire. Quindi lo startup normalmente è un'attività che viene gestita ancora dal coordinatore, mentre il monitoraggio è un'attività che eh, sempre spetta al coordinatore, perché abbiamo detto che io sono il VP, sono lead partner di questa, di questa macroattività, però con la partecipazione ovviamente degli altri, degli altri partner che ci metteranno comunque una quota di budget. Idem per quanto riguarda il piano delle, delle attività, il piano delle attività viene eh, compilato insieme eh, o redatto insieme agli altri, agli altri partner, però ehm, chi diciamo, poi eh, effettivamente lo presenta sono io, quindi metterò anche qui più personale, più ore. La valutazione invece, e qua cominciamo a entrare praticamente nel, nel discorso diciamo, legato al, al budget di progetto, è qualcosa che invece riguarda più aspetto, un aspetto esterno. Vi ho detto eh, forse l'altra volta che i costi del, del progetto, mi ricordo se abbiamo poi fatto in tempo a, a vederla, eh, forse sì, eh, i costi del progetto eh, sono mh, le macro diciamo, voci del, del, del, del, che costituiscono il budget di progetto sono essenzialmente ehm, legate appunto al, ehm, al personale, eh, ai viaggi, alle attrezzature e ehm, appunto ehm, alle ai servizi esterni, quindi le consulenze. In questo caso il valutatore è eh, collegato a un servizio esterno, nel senso che il valutatore è normalmente o lo subappalto ad un'agenzia un che mi faccia, che faccia questo di mestiere, oppure ehm, e quindi ehm, do la consulenza a questa agenzia, oppure decido ehm, di avere una, una persona che, ehm, esterna che mi faccia eh, proprio l'attività di valutazione. È comunque un'attività che viene data in subappalto. Un'altra diciamo, voce molto importante è la creazione di materiale informativo perché questo è collegato poi alla promozione, alla disseminazione dei risultati del progetto, alle spese per i meeting, gli incontri che vengono fatti e poi vi avevo accennato la volta scorsa le spese generali che mh, incidono per non più del 7% eh, rispetto al costo totale del progetto. Spese generali che ancora una volta sono quei, quei costi che in inglese si chiamano overheads, che vanno praticamente calcolati eh, con, in base ad una percentuale e normalmente non richiedono delle pezze giustificative, perché sono, eh, è una percentuale, eh, è un forfè che viene praticamente, che la commissione eh, ha deciso di, di dare eh, proprio perché all'interno di queste spese noi andiamo a raggruppare. Eh, spese del tipo, tipo telefoniche piuttosto che legate che so, alle bollette delle, della luce, del, del gas, eh, cioè tutto quello che praticamente non riusciamo effettivamente a eh, collegare a, mh, a una pezza giustificativa. Eh, quando si crea un budget dobbiamo praticamente ehm, andare a mettere insieme, eh, lo stiamo vedendo proprio adesso, il ehm, il budget totale del progetto è dato da eh, tanti piccoli budget che i, i partner ehm, danno, cioè eh, i costi eh, che costituiscono eh, il progetto sono dati dai, dal part, dai partner, e dal, capo, dal capofila e dai partner. Ovviamente al capofila spetta la responsabilità del, della, um, del budget stesso perché nei confronti della commissione quindi il denaro viene affidato al capofila poi è il capofila che lo distribuisce ai partner quindi ehm, attenzione che ehm, il, ehm, il budget è un aspetto molto importante da, da costruire per questo motivo il suggerimento è proprio di costruirlo in maniera analitica Andando a costruirsi appunto all'interno del quadro logico, spalmando prima eh, queste. Mh, arriva, costruendo approssimativamente un costo totale di progetto, dopodiché andare a costruire un budget analitico insieme con i partner. Il budget deve essere appunto quanto più analitico possibile perché se ci sono delle spese che poi non abbiamo considerato. È veramente difficile poi andare a, a chiedere alla commissione di modificare il budget, per questo che più siamo bravi a compilare il budget preventivo e meno problemi avremo poi nella gestione. Il budget ovviamente ritorno al file, il eh, file Excel della, della, mia, della costruzione della mia WBS. Il budget preventivo eh, è ovviamente costruito a un cronoprogramma eh, perché mh, ovviamente queste sottoattività poi devono essere spalmate nel tempo. Quindi quando costruisco il budget e eh, prendo quindi il mio, mio file Excel, io devo intanto identificare il lead partner, quindi colui il quale eh, è responsabile della mia VP. E nello stesso tempo andare praticamente a costruire per ogni sottoattività il budget di progetto quindi a chiedere a ogni partner di contribuire di costruire lui stesso la sua eh, sottoattività. Per far questo ovviamente mi serve sapere dal punto di vista della tempistica come, come, va spalmato il, come vanno spalmate le attività ok? Perché ovviamente io non posso distribuire delle attività e dire ai partner datemi il budget se eh, non so eh, quanto dura l'azione. Okay? Quindi il, quando costruiamo il budget costruiamo insieme anche ehm, la, la VBS ovviamente, e, eh, ma soprattutto individuiamo il coordinatore della VBS. Del mio, della mia, delle singole work package, dei singoli work packages, e nel frattempo andiamo anche a stabilire dal punto di vista della tempistica quanto durerà questa azione. Cosa significa? Prendiamo per esempio l'attività 0, quindi il coordinamento, la gestione amministrativa del progetto. Allora, la gestione amministrativa del progetto è un'attività che, ehm, che è costituita appunto da queste sottoattività e quindi io quello che devo fare per costruire il, il diagramma di Gantt, vi ricordate che ve l'ho fatto vedere la volta scorsa in maniera teorica, cioè come, come slide, adesso invece la vediamo da un punto di vista pratico. Eh, io devo andare praticamente a definire questa attività quanto mi copre, il coordinamento, ammettiamo che il, il periodo diciamo, mh, complessivo della durata del mio progetto sia 24 mesi, ok. quindi mh, vi ricordate che all'interno del bando c'è comunque l'indicazione, eh, la commissione ce la dà, di quanto, quando deve iniziare il mio progetto e quando deve, deve finire. Questo ovviamente mi serve per andare poi a distribuire le attività sul diagramma di Gantt. Riprendendo la via VP0, quindi la gestione amministrativa, io parto dal coordinamento. Allora, il coordinamento ovviamente cos'è? È una sottoattività che mi coprirà tutto, eh, tutti i 24 mesi, perché il coordinamento non lo faccio solo un mese, Ok? Quindi tutti i 24 mesi, questo cosa implica? Che nel momento in cui io ho spalmato sul mio diagramma ehm, il, ehm, tutta, tutta questa fascia, quindi dal primo mese al ventiquattresimo mese, io so che eh, intanto il personale che metterò a disposizione andrà a coprire tot mesi, ok? E non meno, perché comunque l'attività la, deve coprire tutti questi mesi qua, ok? Poi passiamo diciamo, alla seconda, eh, seconda sottoattività, la seconda sottoattività che è lo start up del, del progetto è il kick off meeting. Bene, Il kick off meeting quando lo faccio normalmente si fa nel primo mese del progetto o oh, massimo nel secondo, ammettiamo che io lo voglia fare nel secondo mese. Quindi andrò a, stabilirmi qui, um, a fissarmi qui il kick-off meeting, poi ve lo darò compilato. Adesso non guardate come eh, ho, è compilato perché mh, non, non ci ho ancora diciamo, messo la testa, è solo per cercare di, di, fare, di ragionare insieme a voi come costruire il Gantt, poi ve lo darò comunque già costruito. Allora, ammettiamo che lo startup di questo progetto, quindi il kick-off meeting noi lo facciamo il secondo mese di inizio, quindi a febbraio ammettiamo che inizia a gennaio, okay? quindi a febbraio faccio il kick-off, significa che qui eh, dal punto di vista di, eh, del, del mio budget andrò praticamente a inserire il budget che mi occorre per costruire il kick-off meeting che copre appunto due mesi, Va bene? E, ehm, poi, e poi procedo con le altre sottoattività, monitoraggio, sono sempre della VP0, Monitoraggio, il monitoraggio è come il coordinamento un'attività che si fa sui 24 mesi, quindi andrò a spalmare il monitoraggio su tutti i 24 mesi. Eh, L'elaborazione del, del piano delle attività è, una, è qualcosa che devo fare il primo mese di inizio del progetto, quindi la posizione sul mese 1. La valutazione, quando è che faccio la valutazione? Ovviamente a fine progetto, Ok. Adesso l'ho messa proprio qui, però diciamo che è un'attività che invece mi prende normalmente tre mesi, quindi io devo contare che dal mese 22 io devo comunque avere il valutatore eh, già attivo, perché la valutazione deve essere pronta per, per la fine del progetto, o meglio, non è vero, eh, io il valutatore lo posso prendere il 23 mese, e fa sì che appunto lavori eh, per accompagnarmi alla fine del progetto dopodiché normalmente il report di valutazione viene consegnato quando il progetto è finito ovviamente la fattura del valutatore ma questo lo vedremo dopo deve arrivarmi prima della fine del progetto altrimenti eh, diventa una voce non ammissibile vi ricordate che vi avevo detto la volta scorsa che il, il budget di progetto eh, i finanziamenti diciamo devono Vengono, vengono dati solo per quelle attività che fanno parte della, che sono inserite nella durata del progetto. Se io al valutatore gli dico di fatturarmi eh, l'anno eh, dopo la fine del progetto, ovviamente poi questa spesa viene considerata non ammessa. Quindi attenzione anche al, a quando eh, chiedere diciamo, di emettere le, le fatture. La tempistica deve essere quella legata alla durata del progetto, altrimenti eh, se, se va oltre non va bene. E poi procediamo, cioè andiamo avanti con le altre attività. Quindi vi ho detto prima, qua ci sono io, quindi eh, so, sono io come coordina coordinatore, quindi divento io come responsabile di VP, pur di nuovo ripeto andando a eh, ottenere il budget da parte di tutti gli altri eh, attori, di tutti gli altri partner di progetto. Passiamo alla VP1, sto parlando di, di formazione utenti e operatori. Ok, ma la formazione utenti e operatori che è la VP, quindi eh, che dice tutto dice niente. Quali sono le sottoattività di questa, di questa VP? L'elaborazione di un piano di formazione. Allora, in questo caso cosa faccio? Comincio a prendere il mio diagramma di Gantt e penso, l'elaborazione del piano di formazione, quando è che comincio a farla? La farò, lo farò all'inizio, un piano di formazione, quindi mettiamo dal mese 2 al mese 3, faccio il piano di formazione. Ecco, ricordatevi sempre che quando vado a costruire il diagramma di Gantt, eh, devo sempre ricordarmi di inserire anche la milestone, no? Quindi significa che al mese 5 io metterei, metterò qui, un, e ve lo ritroverete, un cerchiolino rosso, che significa che al mese 5 io faccio il punto della situazione, vale a dire io consegno il piano di formazione. Ok? Idem per quanto riguarda l'elaborazione del piano delle attività. E al mese 1 io avrò la consegna del piano delle attività, è un'altra milestone. Ok? Quindi sto anche tracciando e eh, mh, fissando i miei paletti eh, in cui faccio il punto eh, di quello che sto facendo. Dopodiché cosa faccio nella formazione? Andrò a elaborare questionari di, eh, di gradimento e poi andrò a erogare i miei corsi. Ok, va benissimo. Va. Com come faccio? Eh, L'erogazione ovviamente dei questionari è qualcosa che io dal punto di vista tempistico posso fare a metà. Normalmente del, del progetto dipende quando desidero praticamente avviare il, la formazione. Ammettiamo che la formazione, il piano di formazione sia pronto per il mese 3, i questionari di, eh, di gradimento eh, posso decidere o li faccio, li, li faccio subito oppure ehm, decido di farli più avanti. Ora, ehm, chi decide qui? Ehm, il chi fa cosa? Eh, lo decido io insieme con i miei partner, nel senso che ehm, visto che ho individuato dei partner eh, e ho tenuto conto anche della, della distribuzione in questo caso eh, per competenze delle, delle attività dei miei partner, io andrò quindi a individuare, ammettiamo che il mio partner sia l'università andrò ad assegnare questa attività all'Università di eh, Vatela Pesca e, e l'Università sarà coordinatrice di questa VP e mh, avrà quindi a livello di budget un budget un po' più consistente perché comunque l'elaborazione del piano di formazione mh, ci metterà più personale rispetto al, a quello che ci mettono gli altri partner, anzi io forse non ce la metto proprio, ci metterà qualche ora di qualche persona che partecipa alle, alla, alla redazione del piano, ma chi lo fa effettivamente eh, sono i ricercatori dell'Università. Idem per quanto riguarda i questionari di gradimento. I questionari vengono comunque preparati sempre dall'Università per poi confrontarli con gli altri partner. Idem per quanto riguarda l'erogazione dei, dei corsi di formazione. I corsi di formazione in cui io metterò comunque delle ore di lavoro del mio personale perché il corso di formazione, la durata del corso non la decide direttamente l'università. L'università mentre stiamo scrivendo il progetto si confronterà con tutti noi, con me come ordinatore con tutti gli altri partner per andare a stabilire la durata del corso. Ci presenterà quindi un corso abbiamo detto che uno degli aspetti, degli elementi dei progetti europei è comunque l'innovatività, quindi gli chiederemo di elaborare un corso che sia innovativo nella sua eh, nella, nella sua capacità appunto di coinvolgere eh, gli operatori e, e i giovani eh, stranieri e non solo, eh, anche ho pensato di inserire anche la figura di giovani volontari che poi fa, faranno un po' eh, da… Ehm, mediatori con, eh, con i giovani neoresidenti stranieri, quindi sono volontari che, eh, sono eh, cosiddette, le ho chiamate figure di integrazione, dovrebbero mediare tra me, biblioteca e il quartiere, quindi le, le famiglie e i neoresidenti. E per agevolare proprio l'accesso e il coinvolgimento attivo da parte del, degli stranieri che potrebbero avere, eh, mostrare meno diffidenza nei confronti di persone che hanno avuto, eh, hanno attraversato diciamo, la loro stessa esperienza eh, legata appunto all'integrazione. Eh, dopodiché con l'università quindi cosa faccio? Vado ad identificarmi quante ore di formazione andrò a derogare, a fare. E poi ovviamente qui l'università stessa mi dirà quante ore eh, metterà a disposizione di per la formazione, quindi il formatore quanto, quanto, vi quanto costa all'ora e quante ore andrà a fare, eh, a, a, a, a erogare di formazione. Ok, Passiamo alla VP2, la campagna raccolta fondi, stessa cosa di prima. Quindi campagna raccolta fondi, io all'interno del mio partenariato eh, lascerò fare questa attività comunque individuato all'interno del, della mia matrice dei portatori di interesse un, qualcuno che potrà fare questa, questa sorta di, di campagna e ehm, quindi che potrebbe essere appunto eh, un istituto o una, un'associazione del terzo settore molto… oppure un… sì può essere un'associazione che è molto esperta o anche un, um, un partner particolarmente esperto nel, nell'attivare queste, um, queste raccolte fondi e eh, la raccolta fondi avrà quindi all'interno della WPS il suo capofila. La raccolta fondi, quindi il lancio della campagna, la raccolta dei risultati della raccolta saranno legati appunto al, eh, a, questo, eh, a, a, questo, a questo coordinatore della, della mia WP che metterà, inserirà nel budget più ore rispetto eh, agli altri partner, perché farà ovviamente più ore rispetto... Eh, a quelle che fanno sia l'università che eh, io stesso come coordinatore. Ci lavorerò, ma non con così tante ore. Gli accordi con le biblioteche straniere. Ecco, questa è un'altra attività che a mio avviso dovrò effettuare, e svolgere io come coordinatore, perché comunque sono io eh, la biblioteca eh, che, eh, quindi tramite il mio ente, che andrò a coinvolgere gli altri, le altre biblioteche e quindi... Eh, in questa WP avrò un budget importante. Ripeto a livello di, eh, di, di Gant, del diagramma di Gantt, quindi eh, andrò eh, a fare conciliare questa attività e a spalmarla all'interno appunto del mio Gantt, andando a individuare quando inizia e quando finisce questa mia attività, chiederò agli altri partner di partecipare. Gli altri partner lì parteciperanno ovviamente con un budget eh, minore rispetto al mio eh, se sono in ambito europeo un'altra biblioteca che è, è partner di progetto anche lei andrà ad effettuare la mia stessa attività e ci metterà eh, più o meno la, la mia stessa, il mio stesso budget ovviamente ma visto che siamo in ambito nazionale gli altri partner si sono uno un'associazione l'altra eh, abbiamo detto l'università sono io praticamente in questo caso che ci metterò più budget, indubbiamente. Poi abbiamo l'interazione tra gli utenti. In questo caso andrò praticamente a creare all'interno della biblioteca delle iniziative. Ecco, ehm, anche in questo caso l'interazione tra gli utenti per avere anche qui un partenariato ben distribuito eh, e anche con delle, con delle WP eh, ben mh, distribuite a livello di partenariato, in questo caso non sarò io coordinatore a fare eh, attività di interazione di eventi all'interno della biblioteca, chiederò a, eh, a un'associazione, eh, cioè, inserirei di nuovo un'altra associazione nel terzo settore che mi faccia comunque degli, degli eventi, mi organizzi dei momenti di interazione con gli utenti. Ovviamente come faccio a identificare quel partner? quando costruisco la mia matrice del, dei portatori di interesse, devo, vi ricordate che all'interno della matrice io vado praticamente già subito a delineare quelle che sono le caratteristiche di quello che diventerà il mio, il mio partner. Quindi eh, qui andrò eh, a eh, definire le caratteristiche di un, che sono quelle legate ad un'associazione con esperienza che sa trattare comunque con questa utenza giovane soprattutto straniera e che è riconosciuta anche all'interno del mio quartiere okay? di cui comunque le persone si fidano in modo tale che poi queste iniziative cioè ci siano comunque eventi di interazione che eh, non si tratta quindi soltanto di andare eh, a, ad attrarre il nuovo pubblico ma far sì che gli utenti che normalmente frequentano la mia biblioteca eh, poi siano messi nelle condizioni di interagire e poi per ultimo la promozione, la disseminazione dei risultati, anche in questo caso andrò ehm, a definire all'interno del mio partenariato, eh, se voglio un'associazione, um, un anche in questo caso che sia esperta nel eh, presentare i, i, i risultati e a, nel, nel promuoverli, Oppure se ritengo che sia che voglia essere io stessa a fare un piano, di, di, io come coordinatore a fare l'azione di disseminazione dei, dei risultati, fa, farò in modo che sia io eh, capofila di diciamo, questa azione, quindi con un budget destinato, eh, a me destinato più importante rispetto agli altri. A livello di cronoprogramma, ovviamente, l'ultima VP avrà, si svolgerà nella fase finale del, del progetto, no? perché mh, comunque eh, la, la presentazione dei risultati eh, avviene con, tramite un evento finale, evento finale che costituisce quindi una milestone in cui faccio il punto e che, che normalmente viene posizionata al mese, questi sono 24 mesi di progetto al mese 23 in cui andrò a presentare appunto la, i, i risultati del mio progetto, ma non solo, farò in modo diciamo, che eh, quel, quell'attore, quel partner che andrà a, ad occuparsi di questa WP sia anche promotore di ehm, far conoscere la sia la metodologia che è stata utilizzata nel, nella formazione, che i risultati che sono stati conseguiti fino a questo momento e non soltanto ovviamente a livello locale, anzi. Soprattutto eh, a livello più alto, perché a me localmente che si conoscano i risultati, sì, è importante, però fino a un certo punto l'importante è che il, il progetto venga conosciuto in tutta Italia, se non in tutta Europa. Ok? Anche perché ricordiamoci che non sono fondi miei, sono fondi che arrivano dall'Unione dall Europea. Dunque, vi ho detto prima che quando costruisco quindi la VP io devo andare praticamente ehm, a fare queste sottoattività. Per ogni sottoattività quindi chiederò a ogni partner e io stesso andrò a costruirmi il budget di progetto. Quindi, cosa significa? Che quando io penso alla sottoattività, e questa è l'utilità poi di fare la sottoattività, andrò anche a pensare quante persone possono lavorare sul coordinamento quante ore faranno legate al coordinamento, quindi quante persone e quante ore. Vado praticamente a costruirmi un budget eh, di, eh, di dettaglio legato proprio a, alla, ehm, alla, alla mia sottoattività. Normalmente lo si fa praticamente qui, per ogni, per ogni sottoattività io vi ho fatto vi faccio vedere, un, mh, ho compilato soltanto una sottoattività e ehm, in pratica cosa faccio? Vado a identificare queste figure e vado a immaginarmi dal punto di vista della settimana quanti quanti giorni, quante ore a settimana o quanti giorni a settimana questa persona lavorerà al progetto e eh, per quanti mesi e ovviamente il costo della, del, della persona e eh, la sommo al, alla tempistica che, che sono andata a individuare, tempistica ovviamente che corrisponde con quello che abbiamo inserito qui nel cronoprogramma e ottengo ovviamente il totale del, del, del mio progetto, va bene? E questo lo devo fare praticamente su, su ogni sotto attività, la stessa cosa devono fare i partner, aspetta poi al coordinatore mettere insieme tutti gli input di budget che arrivano dai vari, ehm, eh, dal, dai vari, dai vari partner, eh, non soltanto il proprio ma ovviamente tutti, anche perché il budget poi è uno, no? è, costituito da un, è un budget che è costituito da più budget analitici. Eh, come metodo, eh, dal punto di vista diciamo, di distribuzione del personale, normalmente noi eh, utilizziamo in pratica compiliamo un, un, un file in cui chiediamo praticamente di, eh, al partner di inserire eh, per ogni VP in cui eh, la, cioè, la, il personale deve essere attivo. Il costo di, di chi, di chi, del chi fa cosa, vedete, è la, la funzione del nominativo quando lo si conosce, se personale interno o esterno, e eh, quante eh, ore al mese di attività fa questa, questa persona. E dopodiché si compila praticamente ehm, persona, ehm, scusate, ente per ente il, il budget legato al personale, e, ma anche il, il budget legato alle attività. Più quello legato al personale è importante farlo in maniera così analitica, perché vi ho detto prima che poi il personale deve corrispondere comunque a una percentuale. Per far sì che il budget non sia sproporzionato è utile comunque sempre andare a, a compilare il budget in questo modo, cioè fare un budget legato al personale in questo modo, WP per WP, in modo tale che sia il quadro generale di quanti... Eh, di quanto budget viene destinato proprio al, al personale stesso poi altro, ehm, eh, altra mh, matrice così che viene costruita è proprio quella della suddivisione delle, delle attività partner per partner normalmente poi si prendono quelle che sono eh, le, i WP eh, che ehm, sono stati delineati qui e che hanno di fianco comunque il, il budget specifico si riporta per avere un quadro generale di chi fa cosa mh, rispetto appunto alle attività che abbiamo spalmato qui nel cronoprogramma. Per vedere vi ricordate l'esempio sempre degli spaghetti del sugo e qui praticamente la rappresentazione delle attività di come, mh, di dove praticamente eh, subentrano i vari, i vari partner e dove praticamente le, le, i partner ehm, e le, le varie sottoattività ehm, si sovrappongono. Vedete per esempio il collegamento con le biblioteche per consentire lo scambio del materiale è qualcosa che riguarda tu, tutti, i, ehm, tutti i partner di progetto e a livello diciamo, del, del cronoprogramma sarà qualcosa che va a sovrapporsi con il coordinamento piuttosto che con la formazione. Quindi comunque sono attività che vedono la concatenazione sia di, ehm, eh, delle attività dei singoli partner mh, che dal punto di vista tempistico coincidono con, con altre attività. Il tutto, ehm, questo viene fatto perché eh, ovviamente ehm, devo, devo avere il quadro che ehm, queste sovrapposizioni vengano tenute in considerazione e le attività comunque eh, continuino a scorrere e non ci sia nessun intoppo che impedisce a loro di realizzarsi, okay? per questo che è utile farlo, perché qui ho il quadro e mi rendo conto se so, per esempio, ho, ho bilanciato anche la suddivisione delle attività e non ho un partner che, adesso è facile perché qui ho rappresentato quattro partner, immaginate un progetto in cui ci sono 15 partner, devo avere comunque un, uh, un file che mi consenta poi di tenerli sotto controllo, cioè di fare in modo che io abbia la rappresentazione della distribuzione delle attività partner per, per partner e non ci sia un partner che non faccia nulla, Ok? importante questo aspetto. Dopodiché, dopo che ho chiesto a tutti i partner il dettaglio legato a ogni singola sott'attività, ho chiesto un dettaglio legato soprattutto al discorso del personale, vado a costruirmi il budget di progetto e quindi lo faccio ovviamente a livello di coordinatore, vado a riportare quello che ho detto prima, il coordinatore che lo fa, metto insieme le informazioni che ho ricevuto dai partner insieme con, con le mie legate ovviamente al budget. Ogni budget di progetto che avrà un suo costo finale. Qui eh, vengono riportati praticamente i costi legati alle categorie di budget che vi ho, vi ho fatto vedere prima nella slide: che sono appunto lo staff, quindi il personale, eh, il materiale didattico, in questo caso il materiale informatico, perché se voglio creare comunque un software che eh, vada a collegarsi alle, ai prestiti delle biblioteche straniere, devo, devo, devo prevederlo, ai materiali di consumo legati ai testi che voglio andare in lingua straniera che vado ad acquistare, il subappalto che nel mio caso viene, è collegato all'attività del, del valutatore, altro che possono essere altre spese e le spese indirette. Nel materiale di consumo posso, posso mettere ehm, anche la, la carta se sono in grado di eh, poi ehm, avere una fattura ad hoc, altrimenti l'acquisto diciamo, di carta, cartucce eccetera viene, viene, viene inserita nel, nelle spese indirette. Dopodiché che cosa ho? Ho una voce che riguarda gli altri contributi che sono, vi ricordate la slide in cui abbiamo visto la figura del partner sponsor, altri contributi possono provenire appunto da un partner sponsor, la quota di cofinanziamento che ci metto io e che ci mettono i partner e poi il finanziamento che vado, che vado a, a chiedere. E dopodiché eh, il, il file dovrebbe poi generarmi in pratica il costo. O comunque devo costruirmi un file Excel in modo tale che tutto torni nel senso che io avrò comunque un totale delle entrate e un totale delle, delle uscite. Ok? E poi qual, qual è la quota che vado a richiedere all'interno del, del mio progetto. Finita diciamo questa fase, mettiamo il caso che io abbia scritto un progetto bellissimo, quindi sia, sia riuscita praticamente a tenere in considerazione. Nel mio progetto anche altri aspetti, oltre al partenariato e al fatto di andare a stilare un, um, un budget che, eh, che sia coerente con quelle che sono le, le mie azioni, devo tenere conto, quando scrivo il mio progetto, questo ve l'ho già letto, eh, del valore aggiunto europeo, quindi eh, quando, quando vado a compilare il formulario devo sempre fare riferimento al valore aggiunto europeo, al fatto praticamente che le scelte non siano ehm, scelte mh, quando scelgo diciamo, di fare questo progetto e la ricaduta di questo, de, dei risultati del progetto stesso non sono soltanto a livello locale, perché sto affrontando comunque un problema che accomuna eh, tutti, anche tutti gli altri stati dell'Unione Europea, ricordiamoci sono finanziamenti europei, non sono miei, poi eh, le esperienze ovviamente eh, della, sia mie che del, dei partner che vado a coinvolgere e l'innovatività delle metodologie che metterò in campo per andare a realizzare nel mio caso per esempio i miei corsi di formazione, ma anche gli stessi eventi di interazione tra i soggetti. Solo il fatto per esempio che mi è venuto in mente di utilizzare ma no, a caso, è eh, una sorta eh, di creare di queste sorte di figure di integrazione che mi aiutano, volontarie, che vanno un po' a mettersi in... cioè studenti stranieri che hanno comunque vissuto questa fase di integrazione e che che potrebbero diciamo, aiutarmi ad agganciare questi giovani neoresidenti nel quartiere, è già qualcosa di innovativo, perché è una figura che comunque non, non esiste. Quindi l'invito è, quando scrivete il progetto, di pensare anche all'innovatività che non deve essere andare a inventare chissà quali, quali cose dal punto di vista tecnologico. E innovatività significa proprio anche creare eh, delle, delle figure eh, o, o appunto andare a eh, ideare delle, delle o erogare delle formazioni una formazione anche a una categoria che finora non era ancora stata presa in considerazione. E poi altro aspetto ehm, da, da inserire nel, nel progetto sicuramente andare a considerare bene gli indicatori e le fonti di verifica, attenzione alle fonti di verifica, di, che riprenderemo comunque la prossima volta e il, eh, il fatto di andare a promuovere, visto che il mio progetto comunque deve avere un contenuto, un valore aggiunto europeo, lo devo promuovere a livello europeo e devo far sì che i risultati comunque siano eh, risultati che giovano non soltanto al mio quartiere ma a tutti eh, in generale perché comunque sono buone prassi che possono essere replicabili e devono essere replicabili in altre, in, in altre zone, non solo d'Italia. Un altro aspetto è, la, è il fatto che il mio progetto sia complementare eh, a eh, altre attività, mh, in questo caso normalmente sul territorio, quindi devo dimostrare la che eh, sto facendo qualcosa complementare a qualcos'altro e la sostenibilità futura dell'azione che vado a fare. Questo lo devo comunque scrivere e raccontare quando vado a compilare il mio formulario. Ammettiamo che io sia stata bravissima, il valutatore l'ha considerato positivo e quindi il progetto viene finanziato. Bene, il progetto viene finanziato, quindi io inizio a fare le mie attività e sono già al, eh, nella fase praticamente quasi finale del, del mio progetto e eh, posso essere anche a metà del, del mio progetto, mettiamo che siamo a metà del mio progetto. Io devo iniziare fin da subito a chiedere e a fare io stessa un'attività che si chiama attività di rendicontazione. Perché l'attività di rendicontazione che mh, io qui vi ho scritto nella slide che è un'attività riassuntiva finale, di fatto non è proprio del tutto corretto, perché mh, è vero la si fa una rendicontazione finale, che è quella più consistente, ma si fa anche una, una rendicontazione intermedia, anzi è buona cosa, qui lo decide il coordinatore se farlo o no, eh, effettuare una rendicontazione intermedia. Perché la, la, la rendicontazione è un'attività che vi consente di capire, eh, visto che il budget lo, eh, abbiamo visto, come io ho costruito un budget e ho identificato queste spese insieme con i partner. Di fatto ho chiesto ai partner di presentarmi il loro budget per, eh, per sottoattività e l'ho eh, me, messo insieme ho creato un, un unico budget. E eh, poi... Durante, nella fase diciamo, di rendicontazione, io chiederò al budget, eh, al budget, ai partner, di presentarmi quindi eh, le, eh, le spese eh, che hanno, eh, hanno sostenuto sotto attività per sotto attività. Quindi questo, ehm, ehm, questa, atti questa attività è un'attività che a volte viene considerata molto noiosa o non considerata anche nei corsi che si fanno di europrogettazione, ma molto importante perché la tramite la rendicontazione eh, io vado proprio a capire se effettivamente eh, i, mh, i miei obiettivi li sto eh, raggiungendo oppure no, per questo la raccomandazione è quella di fare, di effettuare una rendicontazione anche intermedia, perché se io faccio, al di là diciamo che io faccio comunque dei momenti, ovviamente devo fare dei momenti di monitoraggio delle azioni, eh, e al di là che io entri nel merito eh, del, delle attività stesse, quindi di come, della buona, buona riuscita delle attività, le attività comunque abbiamo visto nella costruzione del della, della VBS sono collegate a una tempistica e a un budget, quindi la buona riuscita dell'attività è data anche dal fatto che il mio partner o io stessa abbia speso dei soldi per, per realizzarla, perché se non li ho spesi e non ho nulla da rendicontare significa che il progetto non sta andando bene. Ok? E anche a livello di tempistiche, quindi nel momento in cui io decido di fare, di effettuare una, una rendicontazione intermedia, so che a metà del progetto i partner devono aver eseguito tot attività e quindi avere delle pezze giustificative da mostrarmi. Quindi, eh, vabbè, questa ve la risparmio, ve la potete leggere da soli, che cos'è appunto la rendicontazione, eh, con la rendicontazione la commissione cosa fa? la commissione l'autorità di gestione del programma va, vanno a controllare, ehm, entrambi vanno a controllare se eh, effettivamente noi stiamo eh, intanto realizzando il, le, le attività di progetto, ma soprattutto se stiamo seguendo anche, ehm, stiamo presentando eh, le, le, le eh, le spese che abbiamo effettuato ehm, eh, utilizzando gli applicativi a regolamento contabile dell'autorità di gestione del, del programma stesso. Ciascun programma eh, ha una sua modalità di, ehm, di, di, di rendicontazione, nel senso che ci sono dei programmi, quasi tutti hanno comunque un applicativo online e quindi la rendicontazione viene effettuata proprio online, quindi si entra nel portale e si inseriscono eh, le, ehm, eh, tutte le, eh, le spese che sono state effettuate o i numeri di fattura. E ehm, Quindi in pratica eh, con la rendicontazione finale noi cosa andiamo a fare? Andiamo praticamente a presentare un progetto che mh, deve... Rispondere al, eh, a quello che, che erano i costi che avevamo inserito nel budget preventivo, quindi nel rendiconto, noi avremo che cosa di nuovo la tipologia di spesa che avevamo all'inizio. Ve lo ricordate la tipologia di spesa? Come era fatta? Era praticamente fatta così: eh, un attimo, che vi riprendo il, la, la tipologia di spesa era fatta dal personale, materiale didattico, materiale informatico e con il rendiconto io andrò a riportare quanto ho speso per spese di personale, materiale didattico, materiale informatico, eccetera, eccetera. Perché è importante fare la rendicontazione intermedia? Perché io mi, rendico, mi rendo conto a metà progetto se effettivamente queste spese di personale sono... Ehm, stanno seguendo diciamo il ritmo che, gli avevo, che avevo pensato io quando re ho realizzato il budget preventivo di progetto perché può succedere che invece mi sto scostando molto e quindi devo, devo assolutamente poi correre ai ripari prima ancora che il progetto sia finito non posso pensare di aspettare che il progetto finisca per poi fare degli aggiustamenti di budget ok inoltre eh, all'interno diciamo, del rendiconto inserirò la tipologia di giustificativo, che può essere una fattura ma non solo, eh, e, il, eh, e poi anche la, la spesa quando, quando è stata realizzata e la data, no? come si fa con, eh, con qualsiasi eh, rendicontazione. Abbiamo già visto che come per la redazione del budget, ovviamente per essere eh, ammissibile la spesa nella, nella fase di rendicontazione deve essere sostenuta dal beneficiario, deve essere sostenuta all'interno della eh, de tempistica de di progetto, deve, deve essere registrata nella contabilità del, del beneficiario. Normalmente viene chiesta dalla Commissione la creazione di un capitolo ad hoc, soprattutto da eh, parte del coordinatore. Eh, in modo tale che mh, il, se c'è un'ispezione ehm, c'è la possibilità da parte di chi viene a farla di individuare appunto come, come sta andando de, la, la procedura eh, di, di erogazione dei fondi. Attenzione che mh, non possiamo pensare, quando, una volta diciamo, eh, inizia, iniziate le azioni, una volta finanziato il progetto iniziate le azioni, che se il, il, il bando prevedeva eh, comunque una percentuale di, eh, di erogazione fondo pari so, al 20% prima ancora di iniziare le attività stesse, io questo 20% non me lo posso tenere eh, io come coordinatore sul mio capitolo di bilancio, devo comunque subito distribuire questo denaro agli altri partner perché se eh, è assolutamente vietato che il coordinatore appunto, si eh, cioè, eh, appropri della, della, della quota di finanziamento non la distribuisca ai partner. Eh. Quindi assolutamente, per questo ci chiedono di, eh, di andare ad aprire un capitolo ad hoc in cui eh, è sempre facile, diciamo, da parte della Commissione o da parte di un'altra autorità in questo caso il ministero andare a controllare che effettivamente stiamo eh, erogando anche i finanziamenti agli altri partner attenzione inoltre ma questo l'abbiamo già detto nella costruzione del budget che se quella spesa io l'ho affrontata per un altro progetto finanziato anche finanziato dal, da, un, da una fondazione o da un'associazione cioè c'è il divieto del doppio finanziamento, io non posso utilizzare la stessa fattura per chiedere comunque rimborso ehm, sia dalla, da, da parte dell'associazione che da parte del, della commissione, questo è assolutamente vietato, quindi quello che io presento alla commissione deve essere praticamente ehm, presentato eh, ai fini del, del, del mio progetto europeo. Vi ho detto prima che eh, nel rendiconto io andrò quindi a rendicontare sia le spese dirette che le spese indirette, quindi eh, i costi indiretti di overhead che hanno comunque una percentuale. Ora entriamo nel merito di ogni, singola, eh, di ogni singolo costo diretto, eh, mi scuso ma ho splafonato anche oggi, quindi la prossima volta dobbiamo comunque terminare il, la rendicontazione prima di vedere, diciamo... Eh, Un'altra um, un tipologia diciamo, di progetto che è quella eh, finanziata con i, con i fondi strutturali, e che in parte vi ho, vi ho già spiegato, però volevo farvela vedere in maniera pratica. Um, nei costi diretti, che cosa troviamo? Le voci di costo ve le ho fatte vedere quando abbiamo costruito il budget, quindi l'attrezzatura, i costi del personale, i materiali di consumo, i viaggi, eccetera, eccetera. E qui eh, che cosa avremo? Per ogni voce ci dovrà essere comunque eh, una documentazione che giustifichi la giustificazione della spesa, ok? Siamo in fase di rendicontazione. Allora, ehm, per quanto riguarda diciamo, il, la rendicontazione legata al personale, qui utilizziamo la metodologia che... Ehm, normalmente si fa, eh, si, si utilizza per pagare il nostro personale, ok? perché ehm, il, cioè la commissione non ci chiede di, ehm, avere, eh, di, di, di, di mettere in pratica eh, o di attivare un regolamento doc per il nostro progetto, utilizziamo quello che normalmente stiamo eh, utilizzando per pagare il nostro personale. Il personale però eh, ha diverse categorie, eh, di cioè, di eh, possiamo diciamo, assumerlo ehm, e possiamo averlo internamente, quindi avremo personale a tempo indeterminato, personale a tempo determinato, personale esterno che viene comunque assunto, i cococo -co -co che vengono assunti ad hoc per l'effettuazione le del mio progetto, oppure ehm, del, del personale che eh, viene, viene preso con contratti di collaborazione a progetto. Inoltre, eh, attenzione che mh, per quanto riguarda invece il personale che effettua una prestazione occasionale, per esempio il valutatore, eh, o anche revisore dei conti, il, eh, rientra mh, nella categoria di spesa subappalto e non nella categoria di spesa personale. Anche perché mh, al, a questo si tratta appunto di professionisti che ci presentano poi delle, delle note. Per questo motivo la commissione le considera come subappalto. Idem i contratti che noi andremo per le prestazioni d'opera non soggette a regime d'IVA o soggette a regime DIVA. Okay? Dunque, che cosa ci chiede poi eh, di documentare come documentazione eh, a supporto del personale interno, per esempio? In questo caso eh, noi dovremmo presentare i cedolini, i cedolini degli stipendi, la documentazione di diversamento dei, dei contributi degli oneri fiscali. Eh, il prospetto del, di come è stato calcolato il costo orario del, del dipendente, perché noi quando il, costruiamo il budget preventivo andiamo praticamente ad inserire un costo, ma non dobbiamo giustificarlo come, come siamo arrivati a quel costo, quel costo lo conosciamo, no? il personale a tempo indeterminato, quindi eh, però qui nel rendiconto finale, quindi nel rendicontazione finale, dobbiamo dimostrare come siamo arrivati al, a calcolare quel costo orario. Le spe, eh, il, il contratto, se c'è un contratto, il contratto che è collegato a quella figura specifica. E poi, eh, altra documentazione che va legata è la lettera di incarico. Nella lettera di incarico vengono inserite le ore, per questo è importante fare il budget analitico, eh, prima ancora preventivo perché eh, con la lettera d'incarico noi inseriamo già le ore che questa persona andrà a effettuare su questo progetto poi i mandati quei tanziati che sono, eh, quei tanzati, che sono un altro documento di, di spesa e il curriculum vitae curriculum che comunque eh, era già stato, normalmente viene presentato anche in fase preventiva il personale invece esterno ehm, ha eh, le caratteristiche ehm, di, ehm, che abbiamo detto prima, nel senso che eh, il personale esterno invece il calcolo ce lo fa sulla base delle, delle ore che effettivamente va a, eh, a, a presentare. Quindi, e eh, come fa diciamo, a presentarci le ore che, fa, eh, che, andrà, che, che ha effettuato sulle varie attività? Lo si fa tramite praticamente il, ehm, la presentazione del, del timesheet. Per ogni progetto, il, ehm, ogni ehm, persona che appunto lavora su, sul nostro progetto presenterà un timesheet dettaglio in cui andrà a ehm, presentare le ore che, ehm, che che fa che ha fatto su, su un determinato progetto ve lo farò vedere la volta prossima come fatto un timesheet ve lo darò poi anche come materiale normalmente nella fase diciamo di, ehm, di costruzione del della eh, del budget eh, si, eh, si parte in pratica dal, dalla suddivisione praticamente del, del numero di, di ore e si fa un calcolo sul mese uomo sul mese uomo, eh, sul, sul mese uomo mh, riferito praticamente alle ore e qui vi ho rappresentato praticamente quanto equivale un mese uomo e eh, Quindi un mese uomo sono no, 140 ore. E questo calcolo viene sempre più richiesto dalla, dalla Commissione europea, però dipende anche qui molto dai programmi. Sicuramente il programma di ricerca Horizon chiede la eh, costruzione di un budget legato al personale e collegato appunto ai mesi uomo. E, però non tutti diciamo, i programmi lo, lo richiedono dipende un po' da, dal, dal programma questo vabbè, è un, un esempio diciamo, di costruzione di un, di un rendiconto quindi si parte praticamente sempre dalla WP eh, si, si identifica il costo orario e poi ovviamente come vi ho fatto vedere prima si moltiplica questo costo con il numero delle, delle ore non si fa altro che riprendere quello se abbiamo fatto un budget preventivo, l'abbiamo costruito bene, eh, in maniera ragionata, anche quando andremo a fare poi la rendicontazione non facciamo altro che riprendere già eh, quello che avevamo eh, costruito in fase di presentazione. Ritornando al personale esterno, al personale esterno verrà comunque richiesto come documentazione anche qui il CV, i mandati. Eh, la documentazione di spesa quotanziata, eh, anche qui la lettera di, eh, sottoscritta di incarico in con cui appunto viene specificata, eh, specificata sia eh, la tipologia di incarico eh, che, eh, che si va a dare a, questo, a questa persona, il periodo, la durata e il corrispettivo eh, giornaliero normalmente della, della prestazione stessa, orario giornaliero o della, della prestazione, ovviamente la data e le ricevute di versamento. Anche queste vanno sempre, normalmente vanno, vanno sempre allegate.